Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti a questo video con ben 4 mesi di ritardo finalmente vediamo i recuperi a vista dell'estate 2021 oggi è un video un po' diverso, non partiamo con tutte le cose sul tavolo buttate così ma le vedremo con calma oh, iniziamo a tirarle fuori, mi sono attrezzato anch'io come Giba Metal Detective di una sacca esterna da mettere sullo zaino perché la trovo veramente veramente utile non è un modo per copiare ma è soltanto uno spunto per praticità allora questo qua scortex, lo scottex lo otteniamo per ultimo e iniziamo con la strina tevenot che andiamo a mettere qua poi abbiamo piastrina del modello 91 piastrina Gewer 88 posizionarla qua una lastrina con due colpi per il 91 Poi abbiamo la sicura per il Tevenot, andava posizionata qua, c'erano gli anelli di tenuta, i quattro anelli di tenuta, questa andava sfilata, quindi la lasciamo insieme alla lastrina. Poi cosa abbiamo? Oh, qua abbiamo tutti, tutti, tutte le lastrine possibili, Manlinker M95, andiamo a posizionare sotto l'88. solo del 91 con ancora dentro la terra cavolo si vede che li ho trovati non li ho più next one abbiamo un po di cosine bossolo m95 Quindi andiamo a posizionare sotto la relativa lastrina ne abbiamo un altro Tratto, se non ricordo male questi qua li ho trovati tutti e tre nello stesso punto quindi ne manca uno che andiamo a recuperare subito questo qua è un altro 91 91 di nuovo bossolo label per elettrici italiane o meglio francesi utilizzate dagli italiani andiamo a posizionare qua insieme ai 91 un po come la tombola vediamo cosa sarà il prossimo oh, prossime due sono connessi tra loro ecco qua parte superiore della sipe e un'altra scheggia probabilmente facente parte della stessa eh, bomba a mano, dato che li ho trovati in prossimità per chi non conoscesse la sipe è sostanzialmente questa che purtroppo non ho trovato io, è un sogno sperando che prima o poi si avveri, ma l'ho comprato da un mercatino. Eccolo qua. Poi abbiamo... Eh, quello che resta di un bossolo per 91. Questo qua è stato, mamma mia, sciolto, è stato pressato dalle rocce. Okay. Mi devo aver viste delle brutte. Next one. Fibietta. Qua. ogiva m95 la mettiamo lì troviamo una scheggia gerapnel segniamo qua. mi verrebbe da dire che è proprio quella quindi calibro label lo mettiamo qua sopra così oh eccolo qua Trovato il terzo bossolo M95, questi qua li ho trovati due per terra e uno posizionato nella roccia, quindi sarà stato messo lì, presumo eh, volontariamente. Ennesima lastrina per il 91 italiano. Ah, cavolo! No, scherzavo, allora questi qua io li ho trovati per terra mentre questo qua, che era carico, l'ho già disattivato era posizionato nella roccia così probabilmente presumo che un cecchino l'abbia messo nella eh, spaccatoria della roccia in modo da avere il colpo da prendere eh, con le mani sparando colpo singolo ovviamente andiamo a mettere qui un altro pezzo di sipe e lo mettiamo insieme ai suoi fratelli lì. E ci siamo quasi, ecco qua abbiamo ancora altri due bossoli per il 91. Questo che direi che è una punta di un Alpenstock anche se è una forma abbastanza particolare, comunque se qualcuno ne dovesse aver trovato uno simile e sa che cos'è me lo scriva pure nei commenti ve lo metto qua vicino alla fibietta due bottoni ecco, sui bottoni non so molto ma dato la posizione in cui li ho trovati direi austro-ungarici anche perché se non ricordo male gli italiani non ce li avevano in leghe non so se sembra quasi alluminio comunque era una postazione di prima linea austro-ungarica quindi dopo per scontato che siano austro-ungarici un altro Giva del, del 95 eh, e non poteva mancare un altro bossolo per il 91 a ah, Ogiva Austro-Ungarica e eh, qua ormai siamo quasi alla fine eh. vediamo cosa abbiamo gli italiani sparavano probabilmente non a colpo sicuro a differenza degli austriaci perché come vedete c'è una disparità di eh, bossoli Parte inferiore di una pipa austroungarica con ancora dentro dei residui di combustione. Cavolo, questo qua sarebbe stato un bel ritrovamento, trovarlo almeno un po' più, un po più integra, con qualche pezzo in più, ma direi che posso ritenermi soddisfatto. Vi metto in sovraimpressione l'immagine della pipa integra, così potrete capire meglio la forma originale di questo oggetto. Qua. Allora, questo qua. L'ho preso su ma non è niente di particolare, pensavo fosse un rudimentale attrezzo da lanciare dagli aerei ma nella zona in cui sono stato non dovrebbe essere avvenuto nessun attacco aereo Questo qua sostanzialmente serviva per legare i tronchi di cavalli di Frisia, era un perno passante Però, Vabbè, lo teniamo, diciamo, così com come ricordo Mettiamolo qua Altre cose, altre cose Chiodino di scarpone vediamo qua, oh, è uno ogiva o palla per il Vetterli io tra l'altro ero convinto di aver trovato un boss del Vetterli ma o l'ho perso eh, o non so onestamente cosa mi sono immaginato laccio in cuoio, non si capisce bene ho trovato tra l'altro vicino a questi bottoni quindi presumo sempre a strungarico ultima cosa che ho messo qua in questo scottex perché è veramente fragile sperando di non averla persa nel frattempo è quel che rimane di un pettine allora io ho provato a fare qualche ricerca non sono riuscito a trovare molto però presumo che eh, nei tempi moderni nessuno vada a pettinarsi nel senso a 3000 metri ecco non penso che qualcuno si metta nei nevai a aggiustarsi i capelli questa qua non è plastica sembra quasi un materiale legnoso o più bacchelite quindi presumo sia una cosa dell'epoca tenterei anche dire italiana perché dove l'ho trovato Sì, era la terra di nessuno tra le linee austriache e italiane però come ben sappiamo gli austriaci difendevano mentre gli... o beh, come sappiamo in quel posto lì posso quasi assicurare che era così quindi direi che questo qua è un pettine storico italiano se qualcuno dovesse avere qualche informazione o qualcosa di più mi faccia sapere troppo sono rimasti pochissimi denti e andiamo a posizionare qua benissimo per questo video è tutto ne approfitto del periodo per farvi buon Natale e buone feste vi invito ad iscrivervi al canale a lasciare un like a commentare ditemi cosa, cosa ne pensate vi ricordo che questi qua sono tutti recuperi a vista quindi non ho nessun ausilio alla ricerca e ci vediamo alla prossima grazie mille